ah sì sì io sono guidato dalla mia anima io sono connesso io canalizzo questo è quello che dicono alcune delle persone che incontro e cosa succede il fatto è che magari queste persone sono sì in connessione ma quando la loro anima quando le guide gli chiedono poi di fare qualcosa di troppo difficile oppure tra quello che gli viene richiesto e il punto in cui si trovano, ci possono essere degli ostacoli. Allora cosa fanno? Trovano delle ragioni razionali per desistere, per giustificarsi del fatto che quella cosa è troppo difficile e allora non la facciamo. Ma siamo sicuri che stai facendo la cosa giusta? Io lo so benissimo. Che non è facile sempre seguire quello che ti viene detto, ma se lo segui o se non lo segui fa la differenza. Io sono Patrizia Sette Ducati e se ancora non mi conosci mi occupo proprio di aiutare le persone che si sentono imprigionate in una vita in cui eh, non si riconoscono che sentono non appartenervi a seguire il cammino della loro anima per vivere la vita piena di significato che desiderano che sognano quindi io ti dico questo perché la mia vita è sempre stata guidata ed è normale che quando entri in contatto con la tua anima ti vengano richieste delle cose che sono scomode e ci sia di mezzo sempre l'ego ed è proprio il motivo per cui molte persone che sono anche molto connesse lavorano con me perché perché un conto è essere connessi un conto essere connessi completamente e non farsi deviare dal proprio ego perché nel momento in cui tu metti sul piatto la tua vita cosa succede succede che non puoi adattarti alle cose semplici perché se tu hai questo dono di essere connesso oppure è una cosa a cui aspiri la tua anima non vuole che tu viva una vita comoda la tua anima vuole che tu viva una vita meravigliosa la tua anima vuole che tu sia il massimo di quello che puoi essere la tua anima vuole che tu ti realizzi completamente e per fare questo è logico che tu dovrai affrontare delle sfide a tanti livelli, che siano livelli economici, a livelli di difficoltà, a livelli di cambiamento, delle cose che pensi di non poter realizzare o addirittura che siano impossibili. Ma ti assicuro, ti assicuro che nel momento in cui vai a lavorare su tutte le tue resistenze, sui tuoi blocchi, su tutte le tue paure... Queste cose che magari già ricevi o parzialmente ricevi perché ricevi sempre solo le cose che in questo momento sei più o meno pronto a ricevere perché molto spesso man mano che ti evolvi anche il livello di informazioni cambia completamente quello che ricevi è sempre la cosa giusta per te e non è la cosa giusta se le cose vanno bene esattamente come ti aspetti la cosa giusta non è quando tutto per forza fila liscio questa è una balla apocalittica proprio magari quella cosa giusta che la tua anima ti vuole far fare è giusta perché ti porta ad una sfida che ti permette di fare un cambiamento una crescita che magari ti permette di incontrare delle persone che ti aiuteranno e che saranno fondamentali per il tuo cammino tu non puoi sapere tutto questo. L'unica cosa che puoi fare è scegliere se affidarti o se non affidarti, se mantenere il controllo e se lasciare guidare la tua vita dall'ego. Ovviamente la, guida, la, la vita guidata dall'ego è una vita guidata dalla paura. La paura ti blocca, non ti porta ad aprirti, a esplorare nuove strade e a vivere una vita che possiamo chiamare meravigliosa o straordinaria, perché comunque è una vita più o meno sempre uguale. L'ego ti porterà a fare sempre le cose che conosci, quelle a cui sei abituato, quelle che ritieni sicure per la tua sopravvivenza. Ma non sono quelle che ti portano a realizzarti e a sentirti felice. Quindi quello che ti vorrei spingere a vedere è che queste sfide arrivano per un motivo ed è normale non essere pronti perché altrimenti se tu fossi pronto a tutto quello che arriva vorrebbe dire che il passaggio l'hai già fatto e facilmente potrebbe non essere così importante per te fare questo pezzo io ti dico che tutti i miei allievi quelli che si sono permessi di fare veramente un lavoro bello e profondo e di cambiare realmente le cose hanno vissuto tante sfide ma adesso sono veramente felici di averle vissute ti posso parlare ad esempio di alessandra alessandra faceva un lavoro che non le piaceva per niente e a un certo punto ha smesso di dedicarsi esclusivamente a quello di sacrificarsi per la famiglia di fare tutta una serie di cose che non la facevano sentire bene e ha cominciato a fare quello che sentiva nel suo cuore ha smesso di rinunciare a sé ci sono state tutta una serie di sfide persone che non erano contente della sua trasformazione ma lei quanto è più felice adesso e ti parlo di lei come ti potrei parlare di tantissime altre persone ti posso parlare ad esempio di silvia la meravigliosa silvia che si sminuiva in continuazione adesso ha cominciato ad ascoltare quello che le veniva dal cuore e ha iniziato a prendersi dello spazio per sé, prima si metteva anche lei all'ultimo posto, rinunciava a tutto per gli altri. Adesso ha cominciato a scrivere delle novelle per bambini. E c'è stata già una casa editrice che le ha proposto un contratto per due anni per scrivere un libro e lei è molto molto felice, questo è solo solo l'inizio. Quindi, mi raccomando, tutto quello che ti viene chiesto dalla tua anima richiede per forza qualcosa di sfidante. te essere congruente o non essere congruente, o segui o non segui. Anch'io, quando, quando mi è stato detto che io dovevo lasciare la moda, tu pensi che non abbia avuto paura? Ero una stilista fermata. Avevo aziende in varie parti d'Europa. Per cui facevo consulenze e a un certo punto mi è stato detto, bene, tu devi cambiare lavoro, devi cambiare vita, devi aiutare le persone. Io ho detto, eh, cos'è sta roba? Cosa vuol dire? <ride> Prima di tutto, ma poi come faccio? Come, come potrò vivere di questo? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma la tua anima e le tue guide ti portano sempre verso la direzione giusta per te. Si tratta solo di scegliere di affidarsi e per affidarsi come ti dicevo ci vuole coraggio ci vuole la consapevolezza di chi sei e questo si conquista con del lavoro su di te perché logicamente queste cose non le, non le impari da un momento all'altro ci vuole un passaggio ci vogliono alcuni passaggi ma poi quanto cambia la tua vita quanto diventa meravigliosa rispetto a prima Ebbene, quello che ti voglio dire oggi è proprio questo, mi raccomando, ascolta la tua anima e vedi quando la tua anima ti spinge a fare qualcosa di scomodo, tu fallo e vedrai che dopo un po' di tempo capirai qual era il motivo per cui ti ha fatto fare quel passaggio, anche se apparentemente non ti ha portato delle cose sempre positive. Un abbraccio di luce e a presto, ciao!